Gormiani, arrendetevi oppure sparirete per sempre! Sator? Ma quante volte ancora vuoi essere sconfitto? Aspettate! È sovralimentato dal cristallo! I suoi poteri oscuri e la mecha energia si sono fuse per creare. l'energia Omega! Sì, questa volta il potere non è affatto un'illusione. Necroduplicatore! Oh? Sei stato davvero impressionante! Ora sei due volte più brutto. Così mi divertirà il doppio a distruggerti, Nocleor!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 Concentratevi, guardiani! Ah, ah, ah, ah, ah. Non, non hai, hai alcuna speranza di vincere contro, contro due, due, due di me? Nord del vuoro! Devo fare! Uh. Fulmine infernale! Ah. Pensi di salvarti nascondendoti dietro il tuo Lord? Quanto tempo credi possa resistere per contrastare tre attacchi Omega? Non molto, ma scommetto quanto basta. Quanto basta per cosa? Esattamente. Quanto basta per far esplodere uno di voi? Ah. Cosa hai fatto? Sciocco! Ah. Non sono uno sciocco, è lui lo sciocco. Non è lui, è lui lo sciocco. Beh, se io sono uno sciocco e tu sei me, tu cosa saresti allora? Ah. Uno sciocco perdente? Mega Fiamma! No! Ah! Ottimo lavoro, Riff, vedo che padroneggi l'ultra concentrazione. Magma Blast! No! Sì! sì! <ride> Ottima ultraconcentrazione, Riff! Hai vinto questa battaglia nonostante la tua... Non dirlo! La tua spacconaggine! <ride> Your